purtroppo mi ha scritto babbo natale tipo maledetto questo qua è il suo profilo questo qua è il suo post mi ha scritto una cosa orribile cioè mi ha scritto ciao bimbo io ho scritto tipo ciao chi sei e lui ha scritto tu brutto maledetto non mi conosci ti farò vedere io e io qua mi sono inquietato raga e ho scritto Perché sei così minaccioso? Stai tranquillo E lui mi ha scritto Questo Natale farai meglio a non dormire Dunis. Se ti addormenterai io ti ucciderò Questa è una sfida da parte del tuo babbo preferito Cioè praticamente raga mi ha minacciato Lui dice di essere babbo Natale e che questo Natale mi ucciderà E forse se voi volete posso registrare quella notte per farvi vedere cosa succede perché secondo me uscirà una cosa fighissima. Io provo a chiamarlo, vediamo che cosa succede. Mm. Robo! Raga, mi ha risposto! Pronto Babbo Natale? Babbo Natale! <ride> Sono proprio io! Ciao! Che bello vederti qua! Mi fa proprio emozionare! Babbo Natale non mi spaventi, perché mi stai minacciando? E io mi ricordavo che tu fossi buono, che porti i regali. Sei veramente Babbo Natale? Povero illuso, io sono il Babbo Natale, che questo Natale sarà sempre con te. Che cosa intendi con questo Babbo Natale? Ti ripeto un'altra volta, tu questo Natale non dormirai, oppure per te sarà la fine. E come faresti, sentiamo? Cosa vuol dire? Io posso entrare nelle case di tutti, non lo sai? Certo, certo che lo so Ok, va bene, grazie Babbo Natale um, Seguirò il tuo consiglio C'è stato un piccolo problemino Secondo me questo non è Babbo Natale Questa è una storia di Babbo Natale Pauroso Dice che eh, il suo vicino è il Grinch Però questo è un Grinch tipo il Grinch.exe Tutti eh, fanno finta che lui non esiste Ho provato a dire ai miei genitori che lui è il Grinch Ma loro ovviamente non mi hanno creduto perché sono pazzi Ma io sono l'unico intelligente Oh mio Dio ha sentito un gatto, ha sentito il verso di un gatto e c'era lui E parla così col gatto, raga, ma sto qua è fuori Ma che cavolo fai? Ma vi immaginate sporgervi dalla vostra finestra e ritrovarvi sto qua che va... C'è un gattino mio, c'è cioè, va tutto bene? Guarda, guarda, che un ha! Che... Ma guarda, la mia reazione sarebbe stata molto peggiore Io avrei chiamato la polizia e i pompieri L'ospedale psichiatrico <ride> Cioè, ma non è possibile ma questo non è il Grinch, questo è un maniaco raga, dei gatti peraltro No, sta portando una borsa con della cosa che cola, chissà cosa sarà mai Cioè c'era un grande buco nel suo giardino e ovviamente lui stava scavando, no? E c'era una mano, oh santo cielo L'ha visto, l'ha visto, l'ha visto, l'ha visto, l'ha visto, l'ha visto! visto, vai via questa è la protezione raga e eh. anche l'iscrizione vi protegge Iscrivetevi, lasciate like, protezione Si sono incontrati, si sono incontrati l'ha bloccato, l'ha bloccato Dice che noi siamo vicini Ovviamente io vi traduco dall'inglese Dice, no dice io parlo solo agli umani Vattene via dalla mia vista Dice beh io sono un umano, qual è il problema? Mi discrimini per caso? No, vai, vai via, ascolta bambino Sembrava molto arrabbiato Però comunque se n'è andato lui ovviamente gli batteva il cuore come, come la Macumba Macaramba. Cioè che è un ballo particolare. Allora, la nonna è la più paurosa di tutte. Io non so come, caspita, è possibile, ma... Cioè che nonna è quella? Poi perché c'è come stella di Natale c'è la testa del Grinch? Ma chi... Ti piace il mio albero? Dice sto qua. Chi è questo? Dice che... Era molto bella questa ragazza, ma chi è che? Patricia. Non ti interessa se io vengo ucciso. Ho visto io il Grinch l'altra notte. Tu sei un pazzo, tu sei un pazzo Alfred Bringo. E lui dice "Patricia, Patricia, torna qui". È una storia d'amore, raga, è una ship questa. E dice che qualcuno deve fermare quel cattivone. Cioè tipo la polizia gli ha bussato. Guarda come era vestito, raga, ma c'è questo qua, ma è normale? Cioè, ma è chiaro che non è normale, giusto? Però dice effettivamente che lui è il Grinch, quindi magari c'è cioè... O crede tanto di essere il Grinch Eh, dice che dobbiamo controllare il, il tuo giardino E lì aveva nascosto la mano, ho detto andate andate Io come poliziotto qui avrei detto no No, non ci vado e hanno trovato questa cosa Già, tutti erano sconvolti, lui era molto felice e fiero di aver salvato il town, il... il il villaggio. sto molto bravo, alla fine è finita bene questa storia, però raga, bisogna stare attenti, perché questo qua secondo me non era veramente un Grinch, era semplicemente una persona pazza che credeva di essere il Grinch che ha ammazzato uno. Quindi state attenti questo Natale, eh, mi raccomando, perché ci fa persone pazze. Fra Babbi natali uh, pazzi, non è proprio rassicurante, quindi iscrivetevi per avere tutte le protezioni e lasciate like. Questa è una mossa di marketing non indifferente. Bacioni